Ok, allora, sì, parliamo eh, degli inizi. Eh, Antonio Tentori come eh, scrittore, anche inizialmente era più un saggista, diciamo, eh, sì. di cinema, fantasy, horror, come nasce, quando nasce? Beh Praticamente mh, nasce contemporaneamente eh, la mia attività sia di, di divulgatore del, del cinema che io amo che era, che era ed è tuttora il cinema italiano di genere e contemporaneamente una serie di libri che ho scritto soprattutto con Antonio Bruschini eh, sui vari generi appunto il thriller, il fantastico avventuroso eh, e, e l'erotico ho scritto anche i miei primi soggetti e le mie prime sceneggiature, erano più o meno gli stessi anni, ossia eh, fine anni Ottanta. All'epoca c'erano delle riviste anche specializzate, eh, non solo straniere, ovviamente, ma anche italiane, per esempio Manosferatu eh, e Amarcord, e eh, collaboravo anche con loro. Eh, poi, diciamo che... Eh, L'inizio vero e proprio è stato l'incontro con Lucio Fulci. Fulci è stato il mio maestro, mi ha insegnato tutto e se ancora adesso lo scrivo eh, lo devo a lui. E eravamo amici, poi... Dopo qualche... Come, come l'hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto per un'intervista, un'intervista radiofonica eh, per, per Radio 2 all'epoca e, e quindi ci siamo cominciati a frequentare era nata una, una ma io devo guardare lì no? no? no. no, no infatti, posso no, guardare te? sono sempre <ride> strada Sì, perché a te ti serve come sì, no, sì, mi serve sì, per l'audio per l'audio, certo qui è nata una simpatia insomma reciproca un, anche una sintonia, avevamo uh, gusti simili nella narrativa nella, nel cinema naturalmente e... però sono passati degli anni e soltanto dopo qualche anno lui mi ha proposto di scrivere il soggetto di un film che doveva realizzare in Sicilia che si chiamava Demonia. e Ho collaborato anche alla sceneggiatura, non sono accreditato per motivi di produzione, cose che succedono soprattutto all'inizio di, di, di, di, di una carriera diciamo, di, di sceneggiatore. E subito dopo, dopo qualche mese, era il 90, e abbiamo fatto un gatto nel cervello, in realtà lì era una sceneggiatura già esistente scritta da Fulci e da Giovanni Simonelli Simonelli è un, conosce un vecchio sceneggiatore, ha fatto moltissimi film, soprattutto con Margheriti però anche con, con altri insomma, quindi, eh, però lui non, convince, non lo convinceva, c'era cioè qualcosa che gli mancava questa sceneggiatura allora io mh, ho aggiunto un paio di scene ma soprattutto è nata l'idea eh, di far interpretare a Fulci stesso il ruolo del protagonista ossia nessuno, nessun attore poteva interpretare Fulci, soltanto Fulci poteva essere Fulci e questa è l'idea vincente cioè del film perché è un film come ben sai a low budget, è molto povero um, costituito da spezzoni di altri film, di una serie che si chiama Lucio Fulci Presenta o anche I Maestri del Terrore, che però all'epoca, appunto parlo del 90, non aveva nessun esito distributivo né in tv, né in on video, né tantomeno al cinema, ed era già di due anni precedenti, nel sì. 88, quindi acquisita da un'altra produzione tutto questo materiale, si è pensato appunto di costruire un film intorno alla figura di un regista uh, di film horror, ossia Fulci che a un certo punto veniva ossessionato dagli stessi suoi incubi al punto tale da non riuscire più a distinguere la realtà dalla, dalla, dalla, oh, dal delirio dalla, dalla follia che, che cominciava appunto uh, fin dall'inizio del film ad assediarlo in maniera pazzesca mentre c'è uh, contemporaneamente un assassino uh, che, che uccide a ripetizione cercando di far ricadere eh, eh, la responsabilità dei delitti su di lui e tra, tra l'altro non, non essendo un attore Fulci è bravissimo Fulci, lo sappiamo tutti <coughs> ha fatto diversi, eh, diverse apparizioni nei suoi film sì, però di brevissime apparizioni ah. in, in, in parecchi in, eh, ma anche da giovane ha fatto delle apparizioni un americano a Roma per esempio dove era eh, sceneggiatore e aiuto regista di Steno però questa è la prima volta in cui veramente è protagonista sì, assoluto eh, di un film che è diventato di culto nel tempo, nel tempo ovviamente. Sì, come, come purtroppo accade sempre con il nostro cinema di genere che vent'anni dopo viene sì. rivalutato. Esatto. E... Devo dire, come sempre, all'estero è stato apprezzato in tempi già all'epoca sì. insomma perché comunque i francesi, per esempio, sono <coughs> sempre stati molto attenti al cinema di Fulce e quindi l'hanno seguito, l'hanno compreso uh, in Italia, vabbè, eh, conta delle schiere, di, per fortuna, di, di, di fan eh, però penso più adesso rispetto ad anni fa sì, ossia cioè sono passati 33 anni da, da quando è uscito Un Gatto da Cervello adesso ci sono anche edizioni molto belle in dvd quasi tutte le lingue. Insomma, è un bel risultato per chi l'ha fatto e Fulci stesso ne sarebbe felice. Ecco, parlando di Fulci, negli ultimi anni era, la sua salute era anche minata da, da, da, da gravi problemi e si è scritto molto su, eh, sul fatto che Lucio fosse eh, abbastanza scostante nell'ultimo film, dopo, dopo è stato, stato ripreso da... L'ultimo film è... No, Le Porte del Silenzio, dici? Sì. Le Porte del Silenzio è... No, l'ha diretto lui in Louisiana, prodotto da Nassarcesi. E mm. quello, quello con è... John Savage. Ah, sì, sì. Sì, quello delle Road, no? Della... Della... Della... Della de de de protagonista che no, si segue... No, bella... quello che poi... Zombie 3. Zombie 3, sì, è... Zombie 3 era, sì. Qual... era di diversi anni prima, però. Sì, che però non aveva finito lì. No, l'ha finito Bruno Mattei, oh. sì, perché era appunto problemi di, di, di salute, eh, eh, il film era corto, insomma, poi la produzione ha mandato Mattei e anche Claudio Fragasso sì, a, sì, sì, a sì, fare delle sì. riprese aggiuntive. Sì. Ma no, il carattere, il carattere era per lui è un carattere irruento, diretto, eh, vulcanico, era una persona eh, generosa, ma anche eh, che non risparmiava nessuno, insomma, cioè era sanguigno, era anche... È una persona autentica, è una persona vera, eh, di grande cultura, eh, di grande ironia e anche autoironia, il che non è poco. Eh, poi sì, certo, eh, quando è stato male, chiaramente negli ultimi anni eh, alternava momenti, ovviamente, di, di, di, cioè, alti e bassi, eh, dipendeva dalla salute, questo è chiaro, però negli ultimi tempi... Stava rivivendo perché doveva fare appunto maschera di cera prodotta da Dario Argento. Ecco, e... tu, le... tu li hai conosciuti entrambi. Sì, e si è favoleggiato molto su una, una presunta eh, antipatia reciproca tra sì. le... Lucio e Argento. Sì. Ma nella realtà, poi era, era veramente così? Beh, erano rivali sicuramente perché. Eh erano i due nomi, soprattutto parliamo degli anni 70-80, no? in cui eh, Argento faceva i thriller e anche Fulci faceva i thriller, sì. contemporaneamente, perché eh, una sull'altra del 69, anche cioè, della del piuma di Cristallo, che sono usciti appunto all'inizio del 70 e così via. Eh, Entrambi hanno iniziato a fare horror. horror no? pure no? negli anni, eh, fine anni '70, eh, con Dario con Sospiria e Lucio con Zombie 2 e così via. Quindi c'era una rivalità ovvia, una rivalità sì, di, di, di, di, di, anche di personalità. Di, però erano così diversi: hanno eh, due stili, eh, così mh, appunto differenti l'uno dall'altro che è una realtà poi fittizia, cioè, po forse anche alimentata, come spesso succede nel cinema. Eh, fatto sta che io so che comunque eh, si erano molto riavvicinati appunto eh, durante Quattro un fantasma durante fare un fantafestima sì. che dopo, dopo morto, la sua morte la prevessiva Esattamente, sì. E quindi diciamo Questo è stato il primo periodo della, della tua carriera con, con, sì, con Fulci, sì. poi dopo sei passato a, prima con Bruno Mattei o con Dario? No, dopo Fulci eh, ho lavorato con Massaccesi, mm -hmm. ho fatto tramite Fulci, perché in quel periodo Fulci preparava con, con Aristide le Porte del Silenzio, mm -hmm. con John Savage, protagonista e eh, Massaccesi in quello stesso periodo aveva bisogno di qualcuno che rimettesse a posto una sceneggiatura e... infatti mi sento una specie di idraulico che mette a posto i <ride> lavori vabbè, no scherzo ehm... poi, poi, Diciamo, eh, Massacedi ma oltre alla la sua grande determinata filmografia eh, porno erotica però ha fatto, ha fatto due molti due horror, a oro, ha fatto no? da, horror Omega, antropofago, uh, uh, uh, Sangue, rosso -sangue e in questa faceva, eh, stava preparando appunto ritorno alla morte, eh, si chiama anche eh, Frankenstein 2000 che era una sceneggiatura eh, scritta da Michele Suavi e da eh, uno dei figli di Modugno eh, non so se è Marcello o l'altro, in questo momento non ricordo, comunque scritto Siamo da di loro direttati da loro, eh, sì sì, sì sì sì, in quel periodo fai, erano molto amici con eh, con Soavi e quindi avevano lavorato insieme e a quel punto ehm, appunto Aristide aveva bisogno, però non lo convinceva questa sceneggiatura, c'era qualcosa che non andava perché lui voleva fare una cosa di stile, ehm, un Frankenstein moderno che richiamasse il romanzo di Mary Shelley. quindi era anche abbastanza ambizioso e quindi ehm, ci siamo conosciuti, non lo conoscevo personalmente eh, se non attraverso i suoi film, ovviamente, e quindi eh, anche con lui ho legato molto. È una persona di una simpatia, e di Ma una, una cultura fotografica cioè incredibile, lui. perché lui vabbè, nasce come sai, direttore di Leone? Sì, e poi, eh, nasce come direttore, come um, operatore della macchina, poi direttore della fotografia. Quindi era un tecnico, eh, a mio avviso, straordinario. E poi che ha cominciato, appunto dalla morte al sorriso dell'assassino in poi a anche intraprendere appunto una sua strada nell'orrore più estremo okay. questo è il suo ultimo horror sì perché poi ha fatto la Iena che era un thriller invece un thriller erotico comunque un thriller questo qua invece è del 92 quindi tu l'hai aggiustata o sì. ho riscritto la Sì, no, l'ho sì, alcune, alcune parti sono tale e quali. Io ho scritto alcune scene aggiuntive e, e soprattutto questo transfert e, telepatico tra una ragazza in coma eh, che appunto è dotata di, di poteri paranormali e un vecchio un anziano pugile suonato suo amico che, gli, che è devotissimo a lei e anche al bambino che è, appunto, che, che è il suo figlio, insomma figlio della, della protagonista. Quindi un, diciamo, io mi sono poi ispirato a Enigma, perché cioè anche lì c'era un, un discorso di telepatia e di, di controllo mentale di una ragazza appunto, in coma che poi guida una sua coetanea per compiere una vendetta terribile nei confronti di chi l'aveva ridotta così, di Fulci, Enigma di Fulci naturalmente. Invece qui abbiamo questo anziano personaggio che viene praticamente accusato di aver ridotto in coma questa ragazza, invece era opera di un gruppo di balordi di ragazzotti che volevano stuprarla e eh, non solo viene arrestato ma viene anche un, un, un ucciso e eliminato con un finto suicidio in carcere allora c'è cioè, questo discorso che voleva Aristide, era quello della creazione di Frankenstein, quindi c'è la notte, il temporale, lui con la cicatrice che gli attraversa la fronte come Frankenstein come il mostro di Frankenstein, eccetera e la, la vendetta anche qui ultraterrena appunto sovranaturale tra l'altro il protagonista è Donald Bryan che è un grande attore caratteristico del cinema italiano dal western in poi in quel periodo si era caduto in casa ed era eh, claudicante mm. e quindi aveva questa andatura da Frankenstein che incredibilmente di... proprio era proprio lui era era perfetto in quel, in quel ruolo. Ecco. ecco come, come ti avvicini alla, alla sceneggiatura, alla scri, a scrivere la sceneggiatura di, di un film? Hai qualcuno a cui ti sei ispirato, ti ispiri maggiormente? Le, cioè, come, come nasce una sceneggiatura? No? È un, penso che sia un, un po' diversa dallo, dallo scrivere un libro, no? sì. Sicuramente sì, è un altro. Anche perché poi dopo la sì, sceneggiatura sì. va, va, va in in immagini, certo. invece il libro viene lasciato alla, sì, alla, sì, la, alla fantasia la, dei del lettore. No, la narrativa è un'altra cosa, ogni tanto scrivo anche narrativa, però è quella è una passione, è un hobby, diciamo, non è il lavoro. La sceneggiatura è, nasce con dei, dei precisi eh, riferimenti a, a, dove non. Da cui non si può, non si può a cui non si può sott sottrarsi ovviamente, perché se sennò fai un altro film. È, è, dipende ora di volta in volta, perché in queste occasioni che ho, che ho detto Fulci, Messaccesi esistevano appunto due sceneggiature già scritte, quindi io ho, ci ho lavorato sopra in, qual in qualche modo, con delle idee aggiuntive appunto: eh, la parte in, per un gatto nel cervello, la parte di Fulci, con, eh, tutta la parte di Fulci con lo psichiatra che poi si rivelerà essere l'assassino l'omicidio della moglie eh, da parte eh, appunto, dello psichiatra e eh, diciamo, le scene di raccordo tra, eh, appunto, mh, tra eh, gli spezzoni della serie appunto, eh, presentata da Fulci diretta dai vari registi Andrea Bianchi, Mario Bianchi, Lucchetti e altri e eh, e, eh, e appunto l'azione eh, di, di Fulci eh, appunto, eh, che, che si trova a essere testimone sì. di questi delitti, di questi fatti mostruosi. Una cosa simile anche in fondo per Frankenstein è in 2000 perché anche lì esisteva una sceneggiatura già scritta e lì appunto lo, anche lì l'ho sistemata come, avre, come, voleva, come voleva Aristide in un certo modo. Ci sono anche delle scene che ho scritto che non sono state girate, per esempio un omicidio sotto la doccia eh, per dire con... Eh, molto cruento tra l'altro, però forse era una cosa in più appunto, lui non l'ha girata e, ecco, questo, questo contatto telepatico molto più insistito e poi però altre cose erano appunto, tali quali sono rimaste tali e in altre occasioni invece, in molte altre occasioni ecco in occasioni normalmente, nasce da un'idea l'idea può essere del produttore, può essere del regista Può essere anche, di, di, di, più che un'idea, magari un, un input da un eventuale distributore, eccetera. Eh, poi chiaramente ci, ci sono delle riunioni in cui si ragiona su quello che si vuole fare, eh, ovviamente si dice tutti la propria opinione e così via. Tecnicamente partire da zero è, è anche meglio, insomma, perché sì. hai un'idea comunque... Tua, ti sei dato un'idea di, di quello che devi fare, di quello che devi scrivere, si parte comunque sempre da un soggetto, mm, non so se era proprio questo tecnicamente che volevi sapere oppure no. Sì, sì, com come nasce il tuo approccio sì, alla, sì, sì. alla scrittura? Eh sì, ci deve essere un soggetto per forza eh, inizialmente, un soggetto che proprio diventa una scaletta, ossia eh, sul soggetto è un racconto eh, in cui eh, si, si esprime pagine, di, di, di, anche di, di tre pagine, mm, Deve essere particolarmente lungo. Qui c'è il concetto del film, tutta la storia del film dall'inizio alla fine, tutto lo svolgimento, inizio, parte centrale e conclusione. Su questo soggetto, per quanto mi riguarda, c'è chi fa anche il trattamento, se una sceneggiatura, un soggetto, un soggettone molto corposo, senza dialoghi. Io, questo preferisco, è un passaggio che io, ma anche altri, si preferisce saltare e eh, si va invece eh, con una scaletta dettagliata scena per scena che so, 50 scene, 100 scene, quello che, che siano che, che poi diventano anche di più perché ci sono gli esterni e le cose che si aggiungono ovviamente strada facendo che sono comunque i punti chiave del film anche lì dall'inizio alla fine e eh, ci sono proprio una riga per ogni situazione per ogni scena, per quello che, che, deve, che deve accadere in ogni singola scena e lo sviluppo eh, si fa appunto eh, per avere un prospetto su cui basarsi e cominciare a scrivere eh, fino a... Fino a ecco. oh, poi, poi dopo eh, ovviamente le... le quello che viene scritto nella sceneggiatura poi va interpretato dal eh, da regista. Da, da regista e poi c'è certo. anche la scelta la, di attori, il casting, sì, tutto e, quindi, Quando tu le scrivi eh, le, le, le, le diverse parti, sì. eh, hai, magari so, solamente a livello personale tu, ti fai già un'idea di, eh, di chi potrebbe inter interpretarla, quella singola parte, cioè sì. il, il volto, chi potrebbe essere? Sì, a volte sì, ma molte altre volte no perché a volte il casting, come giustamente dici tu, si fa dopo, si fa dopo la sceneggiatura. Uh, invece interagisco spesso con altri sceneggiatori con cui, con cui mi capita di lavorare, che a volte scrivo da solo, a volte, anzi a volte, ma spesso, con i registi stessi, come nel caso di Bruno Mattei, abbiamo scritto diverse cose insieme, con Stivaletti, e, e poi con Dario e Stefano Piani, che era l'altro sceneggiatore eh, di Dracula. Quindi c'è anche una uno scambio continuo anche tramite, semplicemente tramite mail e tramite eh, incontri eccetera eh, riunioni e così via di, di, di, di quello che, che è bene conservare togliere, aggiungere e così via fino ad avere il risultato finale che sia ottimale per tutti con Bruno Mattei come hai cominciato il lavoro? Bruno Mattei lo, non lo conoscevo neanche lui eh, l'ho conosciuto io ho scritto anche i tre volti del terrore nel frattempo di, di Stivaletti e, e eh, l'ho conosciuto durante un gioia d'amato Horrorfest a Livorno dove lui era ospite e anche io ero ospite e, e ci siamo appunto io mi sono semplicemente presentato e offerto, mi sono offerto di poter collaborare con lui e lui era una persona adorabile, molto tranquilla, molto simpatica e alla mano, ho detto, dai. E mi ha detto "Pazzi, sì, dai, mi ha dato il suo telefono, ci siamo sentiti e l'anno stesso, se non sbaglio, sì, lo stesso, stesso autunno, lo stesso inverno, eh, ho scritto il primo di una serie di film che abbiamo fatto insieme nelle Filippine. E tra l'altro tut, tutta la serie di, di film di zombie fatte da Matteo nelle Filippine, eh, special modo all'estero, hanno avuto un successo tuttora sì, eh, sì, sì, dei cult movies. Assolutamente, lui è. È un regista che ha, come ben sai, ha affrontato tutti i generi del cinema, proprio del, dell'exploitation, eh, da, dai, <coughs> dai prison movie eh, carceri femminili, a, a, um, al western, al, um, al, al, dal Peplum, eh, tardo Peplum, diciamo Peplum eh, periodo degli anni Ottanta, ai polizieschi gialli. Eh, e erotici e così via. L'orrore lo divertiva molto, era molto portato per queste dimensioni fantastiche, surreali, i suoi film sono molto deliranti, sono volutamente eh, all'eccesso e in questo in effetti i suoi film di zombie sono tra quelli più, eh, più popolari all'estero come Virus. Raz, anche se non è un figlio di zombie, però è un altro, sì, è un è un altro appunto, dei suoi cult eh, insieme, eh, insieme quelle, a... Quelle con materie sono delle sceneggiature originali o avevi già un soggetto... Sono, sono tutti, tutte sceneggiature originali, sono, io ho fatto con lui sei film, sono tre erotici, eh, un carcere femminile che si, chiamava, si chiama The Jail, l'inferno delle donne, in cui ritornava un po' alle tematiche di violenza in un carcere femminile e Blade the Violet suoi film appunto degli anni 80 con Laura Gemser che, che sono stati anche tra l'altro molto popolari all'epoca e, e due, due, due zombie appunto ossia l'isola dei morti viventi e zombie The Beginning e in particolare l'isola dei morti viventi è un, una specie di, di, di, di cocktail tutti con tutti i riferimenti possibili eh, eccitazioni eh, da, eh, da, dai suoi stessi film ma anche e soprattutto a Zombie 2 di Fulci per esempio con la scena dell'occhio rifatta eh, anche se in maniera diversa però le eh, eh, no, citazioni letterarie come da Poe a Lovecraft eh, e poi eh, appunto questi zombie che sono eh, mh, tra i zombie forse più pazzeschi mai incontrati perché ci sono i zombie diciamo normale poi ci sono i zombie conquistatori di antichi conquistadores eh, eh, spagnoli poi ci sono i una specie di, di, di, di monaci neri, anche loro zombie e così via insomma ci cioè sono anche dentro dei rituali, delle cose abbastanza eh, assurde che abbiamo voluto appositamente inserire per dare mh, proprio questo clima così eh, mh, surreale completamente surreale la storia. L'altro in seguito è ancora più delirante Zombie the Beginning perché è una specie di horror fantascientifico, c'è cioè un laboratorio, ci sono delle cavi, anche dei zombie appena nati da una specie sì. di incubatrice pazzesca, insomma è molto splatter, sono film molto splatter, entrambi, sì, e lui lì si, si divertiva moltissimo. Sei anche mai andato nelle, nelle Filippine? Sì, sì, nelle Filippine ci sono, ci sono stato come aiuto regista perché lui mi ha eh, richiamato all'ordine, nel senso io ho fatto in effetti nel passato, però all'epoca nel passato ho fatto alcuni film come, come assistente alla regia, mai come aiuto, solo come assistente, con Antonio Bido ho fatto una commedia che si chiama Barcamenandoci, con Torino Valeri un film di mafia, eh, Sicilian Connection e con Fulci in demonia. Quindi però tutto diciamo tra l'83 e l'89, tre film negli anni, non è il mio lavoro, sì. cioè, l'ho fatto perché eh, registi amici mi hanno chiamato, ho fatto volentieri anche per comunque stare sul set, mi piace molto stare sul set, a prescindere. Sì. Però allora, siccome Bruno lo sapeva questa cosa, ha detto vabbè, no, mi fai, mi fai, fai d'aiuto. E, e l'ho fatto, mi sono divertito moltissimo nelle Filippine, anche se devo dire che era. Un lavoro veramente massacrato per, per le, le, le condizioni <coughs> atmosferiche perché sì, lì no. c'è 40 gradi fissi con un sole umidità terri, ter da umidità paura. terrificante e i primi due film che abbiamo fatto uno dietro l'altro perché erano due erotici e uno era seguito dell'altro eh, si chiamava Segreti di Donna si chiamava Segreti di Donna Segreti di Donna due uh, ma abbastanza tranquilli devo dire perché c'era appunto da girare in alberghi, eh, anche di lusso, insomma, in posti all'interno di centri commerciali, di, di, di situazioni, insomma, devo dire, abbastanza tranquille, sì, sì. in città, a Manila, e quindi... Poi invece andare nella, nella foresta... Poi invece il terzo <ride> il film, eh, esattamente, il terzo film che, abbiamo, che ho fatto, che ho scritto con lui e poi appunto sono stato coinvolto, ahimè, come, come aiuto, era... Eh, The Jail, questo carcerario, e lì una parte era ambientata ovviamente, un carcere ricostruito, e, e noi siamo andati a girare a Paxanan, ossia eh, un paesino eh, a 3-4 ore di macchina da Manila, però vicino alla giungla, ossia nelle stesse, nei stessi luoghi, nelle stesse. Ehm, zone dove Coppola ha girato l'Apocalypse Now, per cui ci sono ancora i residui, dei, dei, le rovine dei, dei, suoi, dei, dei, dei, suoi, dei, dei suoi set, del suo set, eccetera. E quindi affrontare la giungla non è facile per niente per chi, chi dire, viene da Roma", no? <ride> no? Roma, per la prima volta, <ride> Il oltretutto, primo impatto. No, Bruno e, e gli altri, alcuni altri componenti della truppa che erano molto più esperti insomma, navigate in questo senso, non avevano problemi, io devo dire che c'è stata una fatica non indifferente fisica, però è stata un'esperienza bellissima e indimenticabile, veramente. E con le, le maestranze locali come si lavorava? Ottimo! Le maestranze locali, innanzitutto, sono grandi lavoratori, sono disponibili, bisogna semplicemente stare dietro e dirgli quello che devono fare, e fanno tutto. Eh, si sa che nelle Filippine costa tutto di meno, quindi eh, c'è stato un vantaggio ovviamente da parte della Economica. produzione, andare lì, come andavano, come andavano nella, nel periodo degli anni 80, quando andavano Margheriti, Mattei stesso e altri registi, andavano a fare i finti Vietnam Movie sì. nelle Filippine, quindi era, no, poi ci siamo ritornati appunto negli anni, del, negli anni 2000, però eh, già c'era appunto una, eh, una un discorso continuativo con loro, quindi è un'ottima un collaborazione è stata. Poi tra l'altro per quanto mi riguarda io parlo inglese, un inglese, pessimo inglese, devo dire, però ci, capivo, ci capivamo benissimo con i Filippini, perché anche loro parlano un inglese terribile e quindi insomma è stata no, una, una, una, una bella sintonia alla fine. <ride> ecco, come eh, mi dicevi prima, con, con Stivaletti, che sì. la sceneggiatura di, di Tre Volti del, sì. del Terrore che praticamente riprende il film di Bava sì. e Tre volte della Paura, sì. quello con uh, Boris Karlo, quindi eh, anche lì avevi già una base, no? Il fatto del film e episodi... Sì, le cinque chiavi del terrore, esatto. anche di Freddy Francis, sì. era quello Dr. Terrors Auso Aus che Bellissimo, un, Peter Cushing Esattamente, uno dei nostri cult eh, di, di Sergio... Eh, miei, per cui eh, sì, lui... Perché poi, poi cos'era l'amicus aveva fatto la bottega che vendeva la moto? No, no, no. c'era quel periodo lì del, del film horror episodi, della Hammer, dell'amicus. Mm. Ecco, no, con Sergio tra l'altro, vabbè, siamo amici da tantissimi anni, dagli anni 80, e nel tempo hanno scritto diverse sceneggiature, poi per varie ragioni non sono andato in porto, questa qui che era anche più... Mh, fattibile, più facilmente realizzabile perché era, un so, low budget, naturalmente e, mh, ci siamo ispirati appunto volutamente fin dal titolo sia a Bava ma soprattutto a questi film episodi di cui stiamo dicendo e beh quello lì era, era costruito intorno, ecco in questo caso rispondo alla domanda tua precedente, era costruito tutto intorno a John Philip Lowe, sì. perché il protagonista, lo sapevamo, era lui, aveva accettato, quindi lui interpreta eh, quattro ruoli, se non sbaglio, sì. ossia il personaggio misterioso con la, con Adimizio, la sfera esatto. che sta nel treno e incontra i tre protagonisti. Poi, poi la rendo... sfera è bellissima, anche se questa terra proprio ha qualcosa sì. Di, sì, sì. di fantastico. Magico, di magico, esatto. E poi fa, eh, ehm, oltre ad essere appunto questo anello di, di, di, di congiunzione da un episodio all'altro, con le scene nel treno, è anche eh, è un protagonista di tre singoli episodi, ossia nel ruolo di un mad doctor, di un, del guardiano, di un, di un sinistro guardiano di un lago e eh, del, eh, di un collezionista di, eh, di, di lupi banneri, insomma di, di, di mostri. Ecco, quindi quello lì è stato un film molto... Sì, ah, esatto. mi diceva che praticamente i soldi erano inesistenti, Pochissimo. però eh, alla fine il risultato finale, come Io ritengo che sappiamo sì. fare noi italiani, sì, sì, e e che... bene. Sì, è il suo secondo film, dopo Maschera di Cera, e... secondo me è un film riuscito, poi ovviamente è un, è un ficitazionista ed è un film anche, no, retro, da un certo punto di vista, cioè è un horror downtown fatto appunto oggi, Insomma, vabbè, è, è di alcuni anni fa ormai, comunque... Eh, il gusto è quello che, sicuramente del cinefilo, del fantastico eh, c'è cioè, chi, chi l'ha apprezzato, l'ha apprezzato per questo chi voleva altro eccetera, beh doveva rivolgersi altrove perché evidentemente noi non è eh, che dovevamo fare i miracoli, anzi lui l'ha ha fatti secondo me essendo un, un mago degli effetti speciali ha fatto i miracoli con questo film e poi... e... Dare Argento è un passaggio quasi obbligato, no? sì. avendo lavorato con, con tutti questi eh, maestri dell'oro sì. italiano, del cinema di genere eh, immagino che anche la sua conoscenza con lui, forse la, la, la, la, la prima volta l'ha conosciuto per scrivere un eh, qualche saggio. Dunque, io la prima volta ho conosciuto <coughs> proprio perché che, che l'ho salutato, che gli ho, ho, ho stretto la mano, vabbè da fan, perché tutt'ora sono un fan di, di Argento anche se ho collaborato con lui, ma rimango un È stato nell'82 alla prima di Tenebre. Poi sono passati eh, alcuni anni e non l'ho mai più visto, naturalmente, e l'ho incontrato nuovamente nell'86 a un premio che ha ricevuto a Roma in, in un Premio che davano a personaggi della cultura, della, della poesia, dell'arte dell e del cinema, eccetera. In quell'occasione c'era Mario Luzzi, Grande poeta italiano e c'era anche Dario, appunto. E, e quindi, da quel momento siamo rimasti in contatto, e siccome collaboravo a queste riviste di cui vi parlavo prima, appunto, eh, saltuariamente ci sentivamo, oppure andavo a trovarlo a casa ogni tanto, abbiamo fatto delle interviste insieme. Poi, ovviamente, nel tempo. Eh, quando usciva un suo film, gli telefonavo sempre per avere per dargli le, le mie impressioni telefonicamente insomma è nata anche in questo caso un'amicizia che dura tutt'oggi ma il film l'ho fatto eh, l'altra... Eh, vabbè l'abbiamo scritto sì. nel 2010 è uscito l'altro anno ma dopo anni e anni perché lui aveva altri collaboratori ha lavorato molto anche in America io mi sono proposto un paio di volte ma in maniera molto discreta perché di solito io non, non amo essere prestante con nessuno e tanto meno con, con, con registi insomma, affermati ovviamente insomma, maestri come lui eccetera e quindi non ho, non ho insistito poi casualmente perché è stato devo dire una, una casualità che abbia lavorato con lui uno dei produttori di Dracula è Gianni Paolucci che produceva tutti i film di Mattei quindi è un amico anche tra l'altro mio e ci siamo uh, siamo sempre, sempre, sempre rimasti in contatto, ho scritto altre cose per lui, anche dopo Mattei, eccetera. Dopodiché eh, volevano fare questo film, volevano fare Dracula e volevano farlo con Dario Argento e in 3D. E Semplicemente mi, mi, mi, mi telefonò per, per, per avere un, un appuntamento con lui e siamo andati all'appuntamento tutti e tre, eh, Paolucci, eh, Dario e io e da lì è nata l'idea di Dracula e poi ovviamente lì c'è stato il discorso del romanzo e ecco, del, del, del, con, del, sì. con Dracula sì, partiamo da un romanzo preesistente pre pre è un sì, adattamento, è un no? adattamento libero ispirato liberamente <coughs> sono state come ben sai molte molte variazioni sul tema di vario tipo molte delle quali volute giustamente da Dario per differenziarlo anche dalle migliaia di, di horror su Dracula che sono stati fatti e quindi Stefano Piani io e, e Dario siamo appunto il nostro obiettivo era quello di fare assolutamente qualcosa di diverso e questo qualcosa di diverso si poteva concentrare soprattutto sulle trasformazioni di Dracula in, tutti, in una serie di animali data da Mantida e partita da Dario? Sì, sì, sì tutte queste, queste, queste trasformazioni anche surreali come la Mantida che, che citi tu eh, oltre al consueto che già c'erano nella prima sì. fase di sceneggiatura, Lupo e... Eh, e, e Lupo e, e Civetta c'erano già, già nel, nella, nelle prime stesure, poi è diventato appunto anche, anche il resto, e devo dire che comunque e, dà un tocco surreale al film, c'è cioè, chi l'ha apprezzato e chi no, però e, dà questo tocco, cioè ti rimane impresso sicuramente questa serie di, di, di, di, di mutazioni corporee e poi per la sua ferola l'altro aspetto era la feroce. cioè Dracula doveva essere feroce e anche romantico al tempo stesso cioè questa figura della, della sua donna amata poi perduta che poi è ripreso da, come nome da un racconto di Bram Stoker, che è l'ospite di Dracula, c'è anche il masoleo sì. che appare in un del film e con la scritta i morti sono veloci, quello non è Dracula, ma è appunto l'ospite di Dracula che è il racconto che poi non è stato più inserito nel romanzo da Stoker. E, mm, quindi cioè, è capace appunto di slacci d'amore verso chi crede sia la reincarnazione della sua donna, è perduta ormai, e invece poi fa la strage, farà strage come quella della, della caserma, che, che devo dire anche con gli sì. effetti speciali di, di Stivaletti rimane un, forse una delle pagine più belle del film. Sei, sei soddisfatto di questo lavoro qua? Sì, io sono soddisfatto di Dracula perché non solo perché comunque mi ha, mh, mi, ha fatto, mi ha permesso ovviamente di lavorare insieme a Dario per un anno, che non è poco perché comunque ha richiesto svariate stesure la sceneggiatura. E poi perché comunque mh, io sono, cioè, sono stato gratificato perché ho visto una buona parte del mio lavoro tr trasposta sullo schermo e un'altra parte no, ma non è, mh, è normale, anche in altri, in altri film ci sono scene che poi alla fine non vengono girate, anche sì, se è scritte di... per questioni di, di budget, per questioni. Di, di, uh, ambient di, di ambientazione, ovviamente. di rifiuterializzazione e tutta una serie di cose che ben sai che ti impediscono di farlo. Ma quello è, è normale: le... tutti i film succedono. Sì, ma le, in, in Dracula, eh, che scene che è, che ci sono che hai scritto che non sono poi finite sulla. Guarda, con Stefano Piani abbiamo uh, <coughs> um, pensato a <coughs> una serie di cose eh, abbastanza strane, um, anche perché si univano. Si amalgamavano a questa componente comunque piuttosto onerica. Tanto Gianni Paolucci mi ha parlato anche di un, eh, di un ragno gigante che inizialmente... Sì, c'era un... un ragno, c'era eh, una scena di ballo eh, nel castello del, del conte Dracula, c'erano tutta la serie di personaggi del paese che appaiono, i co-protagonisti, diciamo, i personaggi minori, che in realtà erano dei manichini che si scoprono all'interno del castello. Quindi è come se lui questo in parte è rimasto come concetto, manovrasse, dominasse il questo figlio. piccolo uh, borgo, no, passo borgo appunto, il, il, il posto dove è ambientata la, la storia, in maniera appunto completamente eh, surreale, addirittura non, erano quasi dei fantocci e non delle persone vere e proprie. Componente unirica è rimasta, gli incubi, eh, forse ce n'era un altro mi sembra, ma un, no, forse no, forse erano questi duce. Cioè, questi due incubi lei che si ritrova, si ritrova morta praticamente nel, nel, nel bosco questa scena notturna poi in realtà si scopre i piedi sporchi di terriccio per cui è un incubo non è un incubo ecco queste cose qui sono rimaste sono, sono anche molto, molto suggestive a mio avviso ecco, molto, Fanno parte di quel clima onirico che c'è sempre nei film di Dario, thriller compresi ovviamente. E ce n'era forse anche un po' di più, però poi ovviamente asciugando è rimasto anche.. anche altrimenti sarebbe durato anche di più, ovviamente, come durata proprio complessiva. Eh, parlando del, dell'horror moderno, eh, parliamo di quello, di quello italiano. Sì. Eh, quali pensi che siano i problemi per cui si fa fatica a, a nuovamente tornare a essere padroni della scena come, come sì. cioè, a, a registi e autori italiani? Sì. Perché i problemi secondo me sono legati principalmente a due elementi, eh, il budget ovviamente che sono sempre scarsi e la distribuzione che non è adeguata o che a volte non esiste nemmeno. Ho collaborato in questi ultimi anni Uh, con alcuni giovani eh, registi appunto, es esordienti e non, comunque giovani eh, autori italiani, come Luigi Pastore, come una crisalide, Edo Tagliadini, con cui ho, per cui ho scritto Bloodline, attualmente Lorenzo Levoli e altri. Uh, mi fa piacere tra l'altro perché io se posso do una mano volentieri a questi prescindere dal compenso economico che ci possa essere o meno, ma non è quello, eh, se posso appunto gli do una mano perché comunque ritengo che ci siano dei talenti, fra, fra cui per esempio appunto, quelli che ho citato per me sono dei, sono dei talenti, hanno un loro, un loro gusto, un loro tocco visionario abbastanza interessante tutti quanti, tutti e tre. E i problemi però eh, sono questi cioè se poi realizziamo un film che fa una fugacissima, se va bene fugacissima apparizione sì, nei sì, cinema sì, sì. Nei, nelle multisale ormai perché i sì. cinema quasi non esistono più e poi esce direttamente in dvd se va bene a distanza però magari di anni dall dalla sì, sua realizzazione da... piratato, è, e... è chiaro che diventa una cosa Oddio, meglio così che niente, però è un po' insomma, una, una difficoltà che si aggiunge alla difficoltà perché già realizzarli eh, non è facile, con i budget sempre eh, ridotti all'osso e quindi poi non avere questo sbocco al cinema e poi in DVD è assicurato eh, non è bello per niente insomma, avere sempre il, la, la, la paura che poi no, eh, ti rimanga... <ride> film inedito insomma però devo dire che insomma mh, per essere eh, io ultimamente sì, sta prendendo abbastanza sì, piede la catena della distribuzione indipendente che esatto, sta facendo piccole esatto, foto esatto, infatti, volevo, infatti volevo dire questo c'è cioè questa catena indipendente che è, è buona come come come come come, come, non, come novità, appunto distributiva italiano, italiana e poi ci sono comunque queste multisale che con tutte le come come Ospitano anche eh, thriller e horror italiani, penso a anche a alcuni che sono usciti recentemente come eh, Nero Infinito di Giorgio Bruno, Multiplex di Stefano Calvagna o, o lo stesso Tulpa di Zampaglione. La situazione non è ottimale, d'accordo, però io personalmente anche per carattere sono ottimista. Non, non, non è inutile piangersi addosso, bisogna fare. Eh, il film esce soltanto in DVD? Bene, ma uno deve essere felice che esca in DVD e fare il tutto possibile perché, ehm, perché esca nel migliore dei modi, con una bella edizione, magari con dei contenuti extra interessanti eh, che possa appunto, interessare eh, tutti i fan del genere. Con, ci sono dei negozi specializzati come Blockbuster, che sono tra l'altro grandi amici, che sono, puntualmente raccolgono tutti, tutte le uscite. Di anche. Gli amici di Trauma anche, per cui. Insomma, eh, ci sono le realtà, comunque eh, esistono in realtà, non è più l'uscita come una volta, esco sì. al cinema. Sì, esco forse al cinema, sto una settimana per dire, e poi però esco dopo qualche mese in DVD. E comunque c'è da dire che, che continuiamo ad avere grande attenzione dal mercato estero. Sì, quello sì. Dal mercato estero ci amano le, anche i giovani autori, in fin dei conti, perché faccio l'esempio del film di Pastore, Comuna Grisale, che è uscito prima di uscire in Italia in DVD, è uscito prima in Germania, uscirà adesso, uscirà anche in Italia eh, quest'autunno, però poi uscirà anche in altri paesi, anche negli Stati Uniti, quindi c'è l'attenzione, sono sempre avanti a noi purtroppo, da un certo punto di vista, per fortuna da un altro, perché sennò non usciremo neanche, neanche in quella maniera. Il tuo prossimo lavoro? Allora, io sono coinvolto in un progetto di Stivaletti che si chiama The Book, che raccoglie praticamente, è una produzione, una produzione italiana e canadese, e è un film, sono due film, anzi, a episodi che coinvolgono una serie di registi, maestri diciamo, del thriller e dell'oro degli anni 70-80 e quindi hanno aderito praticamente quasi tutti, direi tutti, insomma, e quindi da Lamberto Bava a Cozzi da, da Deodato a Castellari, da De Martino a Lenzi e così via. Ma cosa dirigeranno? Dei segmenti o de, sì, de, degli episodi? Sono degli episodi di una durata di una ventina di minuti circa, per cui poi alla fine, siccome i registi sono diventati tanti, si è deciso di fare due film eh, e sono eh, legati da un filo rosso, diciamo, che è quello di Roma, Roma misteriosa, eh, soprannaturale, eh, arcana, eh, eccetera. E personalmente eh, ho collaborato con Tonino Valeri, Antonio Bido, eh, Stivaletti e Lenzi, eh, probabilmente anche Lenzi, cioè, quindi sono... è un progetto molto ambizioso che avrà, ovviamente mh, sarà sviluppato nel tempo perché non è facile uh, no, coordinare tutta esatto, una situazione sì, di questo sì. genere però è molto contemporaneamente appunto sto facendo delle altre cose con, con, eh, con registi eh, appunto, giovani eh, ma molto agguerriti come per esempio Lorenzo Lepori con cui ho scritto una sceneggiatura dovrei scriverne un'altra però nel frattempo la prima che realizziamo è un episodio eh, di un film, ovviamente, a eh, episodio anche questo, eh, che, una, una, una, un, che si chiama Evil Tree, eh, in cui c'è uno sceneggiatore un di un film dell'orrore, che, che è interpretato da me, okay. che fa una fine orrenda a opera di due sataniste, però poi c'è un finale alla sorpresa. Ecco, quindi mi, mi diverte, mi piace fare questo queste cose. Questo qui lo, lo giriamo a ottobre, uscirà un nuovo, appena, appena che sarà composto da tutti gli episodi completi, insomma, sì. Bah, mi sembra che averci. Cioè, non non, non, non se, mi sembra qualcosa di so. particolare che vuoi raccontare? Aiuto. Non mi sembra. no, sto scricchi, scricchiolando. <ride> sì. eh, non mi sembra di aver dimenticato qualcosa come, come registi e eh, come no mi sembra li abbiamo nominati e tutti lei, quelli sì. con cui ho lavorato sì eh, aneddoti eh, tanti <ride> aneddoti sono la parte più di... quando chiedono gli aneddoti <ride> è la parte più difficile eh, rispondere perché con alcuni di loro tra l'altro sono stato anche Molto, molto amico come Fulci per esempio ma anche Massaccesi come, con Bruno per cui eh, a parte che è anche un po', un po doloroso perché insomma, sono sì, tutte, tutti e tre sono, sono, sono scomparsi e... ma quello non vuol dire, ma nel senso che insomma anzi bisogna ricordarli anche in maniera, in maniera eh, anche così, solare in maniera in eh, qualcosa sul set forse, io penso che erano eh, tutti e tre, Fulci, Massarcesi e Mattei, eh, caratteri diversissimi, mm, Fulci eclettico, eh, eh, visionario e eh, preso sempre dalle da sue ossessioni stilistiche, narrative, anche se magari non lo faceva, non lo dava da vedere, però in realtà lo, lo era. Massacresi era un, di un'ironia, di un'auto-ironia incredibile, non che Fulci non lo fosse, però Massacresi proprio in maniera proprio evidentissima, <ride> sì. evidentissima, cioè era uno che magari gli portavi una cosa, un soggetto, dice, ne guardava per dire Anton <ride> cioè, ma che mi hai scritto? Sì, sì. Sì, così allora ci mettevamo a ridere Sì, ci mettevamo a ridere però perché poi c'era un clima no, diverso quando entri in sintonia e poi ci lavori non è, non è che uno va lì e fa, porta il, il compito sì, non si, non è, non è sì, poi bisogna farlo eh, sì, soltanto, cioè, chiaro, se, no, se, no, se no ti no. mandavano pure a quel paese giustamente se non funzionava <coughs> però devo dire che era più cordiale si, sì, più cordiale c'è anche appunto <coughs> No, per esempio con la Lisa andavo come anche con, con Mattei ma anche con Fulci si andava in produzione, si, ci stava lì a chiacchierare, anche a ridere, scherzare, c'era a un certo punto la pizza la mattina, che, si, che arrivava, la pizza bianca, che è un classico di Roma, <ride> no? Come hanno fatto nelle parti vostre, insomma, okay. esatto. Quindi sì, tanti ricordi bellissimi, tanti aneddoti con tutti loro. Eh... Sì, con tutti, con tutti. Perché siamo accomunati da questa febbre che è quella del cinema, non c'è niente a fare, la passione sì. era unica, loro erano più grandi di me, potevano essere i miei genitori praticamente, mm, cioè i miei padri, non i miei genitori, io no ovviamente per motivi anagrafici, però eh, c'era qualcosa, qualcosa che, ci, che, che condividevamo e questo è una cosa che non si può neanche spiegare, cioè o c'è o non c'è e quindi è... Ma poi, ma poi una, co una cosa che, che, che si è persa ultimamente, soprattutto eh, nel, nel, nel cinema dei grandi numeri, nel cinema hollywoodiano, sì. è il fatto che eh, una volta cioè, si faceva cinema, ma non era un lavoro. Cioè, esatto. Perché, cioè, Ovviamente ti dava anche da vivere, certo. però perché si amava questo genere, di infatti eh, tutti questi autori di cui stiamo parlando amavano alla follia di genere, proprio una cosa viscerale. Sì, sì, sì. Adesso forse è più una cosa, è un lavoro, fai bene il tuo compitino, però a volta che uscire al set non te ne frega più niente. Sì, no? esatto. eh? È diventato tutto molto più meccanico, certo. Sì sì. sì, sì, assolutamente. Poi parliamo di cinema horror o thriller, quindi. Mm... Questo veramente è. non puoi improvvisarti, perché questo si vede, perché poi si vede, il pubblico non ci casca, i fan non ci cascano, mentre invece anche un film piccolo, però fatto con passione, il pubblico lo apprezza. Lo apprezza perché come apprezza anche, come apprezza lo stesso pubblico all'estero, appunto, continua a apprezzare i nostri film di ieri ma anche quelli di oggi, se sono fatti bene con credendoci, perché se non ci credi è inutile fare. Cambia mestiere. Bene, grazie. E eh, grazie a te, figurati.